Jenny probabilmente nata così, con mille malanni che non vanno via. Ne sorrideva giocando divertita, col suo corpo esile come una fata. Correva ridendo sulle fragili gambe, cantando le canzoni con quel suo tono roco Cadeva, piangeva, ma dopo si rialzava, con un colpo di mano ripuliva il vestitino. I bimbi sono il futuro del mondo I bimbi se li guardi bene vedi il tuo passato Non pensano ai soldi neanche quando hanno fame Ti guardano e sognano soltanto il bene E Jenny se la prende in giro, risponde, fa il broncio, fa il broncio. In difesa ti guarda negli occhi con suo sguardo oh, spento. Poi gioca con te, non conosce nient'altro di meglio. E tu che ti rodi il fegato pensando a lei. Non c'è più, non c'è più, non c'è più, non c'è più, non c'è più. è andata via, l'hanno portata via. Per sempre non mi venite a dire che Dio l'ha voluta con sé. Non potrò mai accettare, lei non ha fatto niente di male. La natura non conosce giustizia, tsunami, frani, monsoni. Lei giocava quel giorno nel prato. E tu che li vuoi stringere tutti, nel cuore che hai, Farli mai del male, lasciali volare, aiutali a non respirare più la benzina, a non vivere più peggio degli altri.